Benvenuti a tutti in questo nomissimo, io sono su Minecraft e oggi giocheremo in un... Uh, in, nel Minecraft era come vedete oggi insieme a questa bellissima copertina con Yazzelot qua giocheremo signore e signori in un bellissimo server che si chiama BoomerCraft uh, un attimo che mi devo connettere, quindi torno subito uh, torno subito intanto vi lascio con il verde. Mi piace il verde a chi non piace il verde a tutti piace il verde non lo... non vabbè non a tutti scrivetemi nei commenti qual è il vostro eh, colore preferito e qual è quello che vi piace di più vi ricordo di iscrivervi sempre al mio canale youtube studio del Rigoglio. leggete poi qua sopra e adesso eh, accedo al mio server bellissimo Lo sto accedendo qualche secondo um. aspetta aspetta aspetta sto so. facendo un attimo il login per quello non posso vedere la password perché sto eh, non mi... ecco, qual è la password ah questa qua ehm um levo lo schermo verde e metto il eh, ok dovreste vedere Adesso entriamo nella survival intanto eh, intanto intanto si connette benvenuto Bruno Magno nella survival ok vi faccio vedere un pochino le cose allora io sono già un po' equipaggiato ho iniziato qualche giorno fa e quindi non ho proprio tanta roba eh, ho iniziato a notte allora vi faccio vedere delle cose questa qua è la casa di, del mio amico Giuse10XD e altro youtuber che mi raccomando Scrivetevi. e che io conoscete. che conoscete e, mh, queste sono le sue chest. lo scopo di questo mondo è farsi soldi, comprare poi dopo andiamo nello shop Vedete, io qua ho eh, i miei soldi c ho ho 18 soldi perché vabbè, ho shoppato un botto vedete ho iniziato proprio ieri e quindi ho un po' il kit standard e, però ho due, chiavi, ho due chiavi che servono per fare delle cose qua abbiamo delle ceste una craft però vi faccio vedere casa mia e eh, questa mia sta sotto qua c'è il luogo dell'incendario io vi dico già non, non incenderò niente perché preferisco incentrarlo con l'incodino ma ci vuole troppo, quindi qua c'è la mia casa, c'è pure il cartello E scendiamo Vi devo dire solo una cosa, che c'è un bug per scendere, non riesco mai a scendere le scale E... Un'altra cosa che come vedete porf... mi si è buggato Come vedete sono uh, ho una skin uh, che non è la mia E, è, e no, è non è Alezza C'è la reggica Perché sono... Ah, ok Devo... Oh ok si sì, come vedete è a ah, let's c'è eh, eh, questo problema con le skin però credo che si aggiusti al ah, più presto e quindi però, cioè, abbiamo uno scudo dobbiamo no dobbiamo dire poi devo dormire quindi dormiamo eh, questo è ok faccio vedere un po' casa mia qua sotto la sto ancora ristrutturando al sotto c'è una miniera e si va giù, giù, giù, giù e poi c'è la miniera, qua c'è il mio orticello che... lo so, c'è il mio orticelletto e poi qua c'ho... Uh, mamma mia... Pacchetti, ah, sto Ho uh, la mia zona c'è segreta dove vabbè, c'ho un diamante, tre di oro, tre lingotti di rame, un po' di roba e ovviamente l'ho tutta comprata qua devo ancora costruire poi qua giù c'è la mia ehm, bellissima ehm, caverna che in realtà è già sparata e non mi consiglio perché in realtà è un mortinaio perché quindi, ah, come vedete devo, sto mettendo sto cercando di aggiungere sto strutturando qua mettendo questi cosi ehm, ho incominciato ieri Prima era un mondo, no, non è un mondo privato, un conserva adesso dovrebbe essere giorno, e andiamo a vedere, andiamo un po' fuori, allora, eh, ognuno ha la sua casa, io ho questa qua, Insomma, eh, io consiglio di tenere sempre una spada a ma mano, è possibile trovare di tutto, c'è questo, che si è fatto... Ah, no, non posso. Vedete, ci sono pure le cose di sicurezza che, per esempio, non posso entrare dentro le case. E vabbè, quello là si sì, fa venire la voglia di, di rubarli Ma non si può. Sto prendendo fuoco. Cavolo, cavolo, qua c'è. Eh, bello, ma. Eh, non ho il di fare questa azione. Poi, ognuno ha il suo cosa e ognuno ha dei suoi. Eh sì, c'è della posizione che poi dopo io andrò mettere. Maiale, maiale. Oh cavolo, cavolo, un maiale, cavolo! Ce l'ho delle no, non le. Uccino. No, non lo voglio uccidere, lo voglio portare a casa mia. Eh, raga, poi si può anche teletrasportare, ma schifo Ti slash, o oh me. Oh me. Devo subito correre e andare a prendere le le, le cose. Il trano. No, non il grano, sì, la, la cordicella. Davvero? Che ho c'è la cordicella? il guinzaglio tu capo avevo messo, era qua? No. No, si sì. eccolo qua, il mio guinzaglio e... riandiamo sopra, portiamo so, facendo slash home home home come andiamo a prendere, il eh, beh è sempre non Forse fare la prima la nostra prima occasione che vediamo un maiale. Sì, ma cioè guardate, gli animali sono veramente rari. Visto no. che questi ne hanno presi veramente tante che sono quasi finiti, ma gli animali. Poi vabbè, ci sono pure un po'. Uh, siamo qua mi sembra. Si cioè, stavo tipo sì. là. Ma c'è pure. Stava vicino al lama, a un lama. Sì. È andato verso quella parte. Ma non so, qua c'è pure la lama eeeh no come so essere andata mi un po' di noto. e quella cassa mi piace tantissimo quella casella mi sembra che qui è un po' vuota qualcuno si so. faccio parkour no mm, no vabbè si può entrare se sì, andiamo a vedere o oh no, mi sembra che si sì. torniamo. Però è figa come casa e si può entrare? No, cioè, ah, è di Soulbot, è di un tizio. Che adesso andiamo un attimo nella farm con un po' di soldi e poi lo vediamo un attimo allo shop. Quindi lo sporto alla farm i soldi e eh, fu questa è una sala di formi dove poi dovrebbero uh, cadere, gli, cadere zombie. gli zombie perché sopra hanno spawn point. e i zombie ti danno dei soldi e ti danno dei soldi il ferro Ma... non si può spaccare ah è vero è però i rame si sì. um... rame rame tutto sicuro è tutto sicuro sottoterra eh, neanche bruno. eccolo uccidiamolo io se to qua mi spacco sempre qualche arma, arma uno l'ho ucciso e ho guadagnato 18. Sono andato a 500 e basta la farma. E adesso andiamo un attimo allo shop. Come shop, questo è lo shop dove si possono comprare le cose. E ore vorrei... quanta quanta qua per serve per. Mm, non lo compro, non lo compro, questo li arco, questo è li arco, alla pelle e vabbè, niente poi, um, sì, sì, sì. andiamo sotto, no, sotto già ho visto, già non voglio comprare niente, qua ci sono sempre le porte aperte e... oh, lascio un pollo da no. No, non posso ucciderlo, posso aprire. Ah, non posso aprire, però posso fare così. Ma oh, cos'? What? Ah, qua è già aperto. Attila. Vieni qua, pollo. Vieni. No, una... no, no è, di... è del... No. Ma questo è di... È qua, no. Ah, non posso... Okay. Sì, è di studio qua. C'è pure lo shock. C'è cioè, a casa vicino lo shock. Cioè, Poi la sua. Se non ha fuoco prima dovrebbe avere la farm oh lascia una bella fossetta solo qua c'è il suo lavoro di suicidio posso soltare poi qua c'è la sua farm sì, sì. non posso prendere ovviamente e ci dovrebbe essere una porta segreta per andare, ah qui c'è una... una porta segreta che non mi ricordo qua se cado se è la fine terribile C'è un blocco C'è sempre 13 di terra C'è 13 con un po' di blocchi ok si sì, posso fare un po' qualcuno non posso neanche costruire qui oh, raga molto bello comunque oh. Ah, boh. Mi sono spaventato, devo tenermi shiftato. Molto bello, ci sono molti alberi. Un po' lontano da casa. Ehm. Abbiamo un neale, il è impossibile. Lo sai? sopra mm. mm. no, di... cioè, che sono caduto e salto di livello. Buono questo. Non perché ho detto che c'è un mondo che non è una cosa che mi dà un po' di danno per le cose e non so cosa la vabbè raga mi sono fatto malissimo raga andiamo a home ritorniamo a, a casa perché se no qua moriamo male mi state sentendo giusto? come? andiamo a come? Siamo a home, dobbiamo andare a prendere un po' di cibo Io vorrei anche ingrandire un pochino Io vabbè spacco sempre tutto Vorrei un pochino ingrandire uh, la terra No Ma qua c'ho la pizza. Eh l'ho comprato abbiamo un libro no quello là è un libro oh, vero, vero. Eh, allora, io dovrei avere tutto oh, proprio così mi sono voglio fare tipo parkour yuhu ok ci dovrei sono... avere della terra si sì. allargare un po' la mia coltivazione ho messo la attenzione tutti gli oggetti ragazzi non lo vado 20 secondi posso mettere anche uno qua e poi si in no, la ingrandisco okay, no va vabbè la torcia è finita da rimangli di a terra va bene allora devo riuscire a fare oh, così no, no però che dopo blocco il corso dell'acqua c'è qualcosa blocco il corso dell'acqua però io tipo così forse pochi minuti si si e c'è un'alza c'è si no no non puoi passare l'aspirapolvere sto registrando invece mia nonna che vuole passare l'aspirapolvere mentre io registro non lo so oggi la deve passare signore commentate un pochino mi raccomando il grafo ma la verrà sappiamo sappiamo sappiamo sappiamo sappiamo sappiamo sappiamo sappiamo parte il coso, lo sappiamo Vado un attimo a mettere nel mio, allora nel mio, sappiamo yes, allora, sappiamo devo fare anche un, sappiamo allora sappiamo qua mi metto tutta la cosa che devo buttare perché tanto se tu lasci per terra le cose eh, sì, e si tu lasci per terra le cose quelle dopo un po di tempo si autodistruggono questo non conviene mai lasciare cose importanti eh, 12 panini buono ne prendo 6 poi mi levo anche questo mi levo anche questo una torcia mi fa sempre bene e mi prendo anche un secondo piccone mi prendo anche un duo di tutto e Come armatura come siamo? si che in ok beh vabbè c'è so il nostro per un centato che non mi ricordo un un attimo cosa ci pianto qua? del grano? c'è lo del grano? si sì. sì, c'ho 21 di grano mi metto al zappa poi la quarta la metto qua 21 di grano un po' di grano ne metto uno. uno qua uno qua e uno là poi mi raccolgo anche il grano eppure la zucchetta no l'anchura perché me ne metto non lo so metto i semi questi qua me li devo mettere uno due tre, e poi devo piantare devo fare. pianto il grano poi qua metto uno Uh, due e poi vabbè l'effetti di per le metto in trascesso perché tanto non mi servono mi trasporto subito a letto home bed e quindi così e, e dormo che cosa abbiamo fatto allora e... okay. abbiamo fatto niente c'è qualcuno nel server a parte io non motivi della palestra puoi vedere non puoi vedere eh, non della palestra non ci sono solo io buono ottimo ottimo ottimo allora ehm... oh ma che eh, bello. dai sali sopra sali sopra sali sali sali sali allora, sali sopra con porte aperte ottimo allora andiamo ci voglio andiamo un po' di là ad esplorare poi c'è il castello bellissimo che ho fatto un mio amico di qua no, c'è una statua non sappiamo di chi è ma questo qua che blocco è eh? terra dove si argilla poi cadere eh... quella che c'è scritto ma non lo so posso spaccare i fiori c'è ah, sì, un po' qualche Potremmo sì, mi prendo un po' di colore mi prendo un po' di fiori che mi servono dei coloranti per il letto non so cosa c'è scritto Lascia tipo il villaggio dei ghiaccio è una figata incredibile eh, si posso, eh, sì, eh. posso allora si sì, io ho... spacco dentro cosa c'è? ho ah, ho fatto le due. bene, qua invece ho messo l'acqua ok, benissimo e qua c'è un villaggio, e un coniglio coniglio? Sì, sì. sì no, dove il coniglio? si, non è il bonillo, cioè... coniglio sì. oh, qua, è bene, distante qui, sì. e qua c'è una casetta, c'è qualcuno? No, un altro di casa brutta e non... il proprietario si... va bene, nessuna offesa è un po' spoglia qua un'altra un casa, un'altra casa un altro blu, c'è dentro qualcosa? no, un... uh, uh, uh, miniera, uut ma una trappola. posso fare qua? Geronimo! ma non attrappola per i mosse secondo me delle altre cose non blocchi cabbo rompi rompo. vedi spacco un po' casa ah, no. ma questo come un diamante what? what? what? no raga what diamante diamante what? What? C cosa è successo? Un secondo, no, no un secondo no, no, sto registrando E raga, un secondo eh, Qui c'è un attimo un problema eh, Torno subito, metto intanto Il mio classico schermo verde E arrivo Ok allora, ciao a tutti. Eh, ho perso un attimo la connessione. Devo rientrare. devo orientare. Comunque è stranissimo. Eh, che che tremo. nostro, e. Ah, io comunque ho visto terra. Quindi o c'era un accesso nascosto e. L'abbiamo autostaccata, Ma raga, non mi si connette. Ciao. Uh, sono troppo basso quindi annullo il server e vi saluto a tutti mi raccomando iscrivetevi al canale ci vediamo in un prossimo video da Bruno tutto arrivederci